seconda parte e oggi parleremo del valore dei capelli eh, nella storia. Allora, il valore dei capelli nella storia, io qui in questa puntata voglio raccontarvi eh, tutte le credenze dell'uomo nell'ambito specifico dei, dei capelli e quindi eh, vi racconterò Uh, delle storie un po' antiche, anche come sono scritte, sono scritte come si percepiva eh, il valore di un certo tipo eh, dei capelli, perché eh, hanno talmente tante variabili che... Noi consapevoli di eh, queste storie ci aiutano moltissimo a capire chi abbiamo davanti e come proporgli un qualche cosa. Il elettronico Roberto. Roberto, una voce sintetica che eh, ci aiuterà a capire eh, questi segreti eh, che spaziano dalla magia alla religione. No, e eh, ascoltiamo Roberto. Da che mondo è mondo? Sin dagli albori della civiltà i capelli sono sempre stati presi in grandissima considerazione dall'uomo e ancora di più dalla donna. Infatti nell'antico Egitto, ai tempi dei faraoni, nelle tombe di importanti dame di corte, si trovavano spesso anfore contenenti olio di lino mischiato con olio di oliva ed anfore contenenti radice saponaria, che venivano usate per la bellezza e l'igiene dei capelli, mentre le donne del ceto sociale più modesto usavano la cenere di legno per lavarsi i capelli. Sappiamo che eh, lavarsi i capelli, in tutte le epoche, è stato chi è ricco si può permettere qualche cosa di più eh, erbe saponarie che aiutano meglio a togliere la sporcizia la sporcizia perché all'epoca era la sporcizia non era l'igiene, non si conosceva ancora eh. e quindi anche eh, il ceto basso eh, si adattava alla, alla, alla cenere che eh, noi parrucchieri conosciamo la cenere eh, non tanto voi giovani ma quelli anziani eh, che ha un eh, potere abrasivo e ci aiutava a togliere nei contorni eh, del viso la tintura che eh, creava dei problemi bene, eh, vedo che sto rompendo un pochino il ghiaccio ehm, spero di riuscire bene a uh, raccontarvi questa storia perché questa fa parte della, della mia storia perché quando ho iniziato a fare gli allungamenti di capelli queste cose qua non si conosceva come utilizzare questa tecnica eh, antica per capire quello che andiamo a fare alla cliente di oggi perché eh, le epoche cambiano ma i fenomeni rimangono sempre gli stessi e si chiama magia meopatica. Tutte le...